Con il tatuaggio si possono coprire smagliature, cicatrici sia di intervento che da incidente, ustioni. Noi lavoriamo su questo tipo di tatuaggi da molti anni e i risultati sono ottimi. Non su tutte le cicatrici e ustioni si può sempre lavorare e eh, soprattutto sui cheloidi non è eh, permesso lavorare riusciamo ad avere degli ottimi risultati con quasi tutti gli stili del tatuaggio e, tante volte eh, è l'unico eh, modo per risolvere definitivamente il problema